Molto bene amici, bentornati su Officina del Pilota. Io come sempre sono Matteo e non vedo l'ora di rivedere le vostre facce sorridenti qui sul canale in questo episodio parleremo di una Mini Innocenti del 1975. Per chi di voi non avesse visto i precedenti video ci sono due link che potete vedere qui in alto, adesso su questa scheda che sono eh, uno e come non ricordo il titolo come restaurare una Innocenti Mini Cooper 1003 arrugginita l'altro è il famosissimo video del Renault Clio Williams nel quale troverete eh, un bonus della seconda fase del restauro della Mini Innocenti appunto nice vedremo eh, il restauro della Mini Innocenti riprendiamo da Natale la Mini aveva subito due mani di fondo Dopodiché vi ho detto ragazzi siamo pronti per verniciare, per spruzzare, per entrare nel forno, non è, non è stato così perché il cofono appunto sul quale eh, ho lavorato era diventato una carta straccia. Eccola così, ecco il cofono, ve lo faccio vedere proprio in questo istante, era in condizioni drasticamente non lavorabili che cosa ho pensato di fare ho pensato di comprarne un altro Classic Mini non è lui, non è Mini Spare è in Italia e ci ha mandato un cofano alla fine fortunatamente che non era poi tanto male sai che ti dico te lo faccio anche vedere il cofano che è arrivato anch'esso con delle buche è stato stuccato e carteggiato più volte è stato ridato il fondo ancora una volta e, e non era perfetto ma insomma era in buone condizioni pronto per entrare finalmente nel forno sono entrato nel forno e abbiamo verniciato questa magnifica mini e adesso tu ti vedi il video ma rimani connesso fino alla fine perché proprio negli ultimi minuti vi farò vedere com'è venuta, ora basta con le chiacchiere andiamo a goderci un po' il video ciao! Ora lì, Un braccio, eh! Vai, vai, vai, ti va! I will be telling you everything I know! Adesso te la faccio spingere Vai, vai, spingi, spingi Dopo no. oh. ti metti qua Così? È fermo. È fermo. Dai, sali, vai, vai, vai È pronta la mini, credici? Sì, sì eh? È bella, funziona bene, suona bene Grammatore. Ok? Tu mi porti per cortesia in garage, caro? Grazie. Qual è? Quale vai dritto, vada? vai dritto. Vado, vado. Vado, dritto. E nel garage, parcheggiata lì, bella bella, vado a prendere due luci e vi facciamo vedere più da vicino com'è venuta. Del garage, bello, eh? Vabbè, questo è cinesi, sono cinesi. Ecco il baule, eh. I pezzi ci sono tutti, ragazzi. Sembrano delle caramelle, candy shop qui. Il cofano. Tutti gli altri pezzi della Mini. Sparsi un po' ovunque, ma ci sono tutti. Simo, metti là dentro, vai, va. Che te ne pare? Ah, devo dire che è venuta bene. Eh, però a te mi pare che manca qualche pezzo. Guarda dove stanno. E adesso chi li monta questo? <ride> un altro sta sul tetto della Subaru e un altro là dietro. E li monta il sottoscritto. In poche parole, conviene rimontare prima il motore e poi montare tutto il resto della carrozzeria. Altrimenti potremmo graffiarla, non credi? Sì. Magari mi potevi aiutare tu? Uh, proprio. Arrivo! Arrivone. Ragazzi, non è assolutamente difficile di montare gli sportelli e tutto il resto. È un gioco da ragazzi. Eh? Sei nuovo in questo canale? Mm, sì, allora, iscriviti. E... vediamo nel prossimo? Ah! Molto probabilmente qui sotto commenterai dicendo Matteo, ma il motore, ma che è una macchina? Come, cioè, che, che restauro è se poi non c'è il motore? Facciamo sempre la carrozzeria e poi il motore... No, no non è vero, il motore adesso lo faremo, senz'altro E faremo un video sul montaggio del motore E ci sono anche delle bellissime sorprese per quanto riguarda i componenti che vanno nel vano motore Come sempre seguiteci anche su Instagram Officina del Pilota Come sempre seguiteci su Instagram Officina del Pilota Se volete vedere piccoli aggiornamenti tutti i giorni seguiteci su Officina del Pilota Instagram Per seguire aggiornamenti quotidiani puoi andare su Instagram Officina del Pilota E mentre segui Così che tu possa vedere cosa succede tutti i giorni Bella rossa col tetto nero Abbiamo mantenuto l'originalità della Innocenti Rosso 72 tetto nero Abbiamo pensato più volte di cambiare colore Abbiamo ragionato un, anche un mese e mezzo su che colore potessimo fare era stato preso in considerazione il verde, verde tetto nero, verde tetto bianco poi alla fine al libretto la macchina è rossa in realtà il rosso è il 74 noi abbiamo fatto il 72 che è leggermente meno aragosta è un po' più rosso vivo ci sembrava più bello e l'abbiamo fatta rossa domanda? importantissima domanda e vi prego di rispondere qui sotto nei commenti voi di che colore l'avreste fatta? ragazzi vi comunico che il capitolo di questa mini, la mini rossa col tetto nero innocente del 1975 eh, riprenderà eh, non appena cominceremo a montare il motore, motore e cablaggi nuovi per, per la mini a quel punto rimonterò gli sportelli il parabrezza i lunotti, gli specchietti tutto. insomma verrà rimontata tutta e vi faremo vedere come sarà avvenuta al lavoro ultimato, terminato e faremo anche un bel giro, quindi passerà del tempo, forse un mese, forse due, ma nel frattempo ne faremo tanti altri video, rimani con noi e un grande saluto da Matteo Cicina del Pilota, un abbraccio, ciao!